Capelli lunghi come queste ore che non passano, due occhi scuri come una notte d'inverno. Non sono freddi, anzi mettili davanti al ventilatore, così si asciugano le lacrime. Queste persone spengono la mente prima della luce, tu invece illumini ogni cosa come la luce. Sei accesa come una discussione, come un calorifero d'autunno in montagna. Dai prendiamo il primo volo, andiamo in Spagna o in Germania Tanto conosco la lingua Tu mi guardi stupito, una meraviglia E poi mi prendi vicino tipo conchiglia E appoggi la tua testa al mio petto e mi stringi Per ascoltare i battiti del mio cuore Torniamo a casa che è tardi e poi fa buio E rischio di perdere i tuoi occhi scuri no, no, no, no. Tu sei la cosa Tu dormi io ti guardo mentre sogni Coricata nel letto con gli occhi chiusi Passano i giorni, i mesi, gli anni, pure le stagioni Tutto cambia ma tu rimani unica Vorrei scrivere una poesia per dirti Quello che io provo quando stiamo insieme Parole d'inchiostro su un foglio di carta Cancellati da una gomma di pane continuo a camminare avanti e indietro nel tempo Ricordo ogni cosa fin dal primo momento Tu che fumi sigarette che ti uccideranno Io che muoio perdendomi nel tuo sguardo E forse non sarò perfetto, lo premetto Ma con tutto il rispetto, chi l'ha mai detto? Prometto che non conterò i momenti Ma li farò contare per averti Perché tu? bella del mondo intero, ogni cosa che fa...